Siamo la domenica quinta nel tempo ordinario, è sempre il Vangelo di Luca che ci accompagna. È bello ritornare agli inizi, sicuramente qui Luca che era così preciso nel, nel resoconto no, degli avvenimenti accaduti, come medico è molto rigoroso, ricorda, ricorda proprio i primi momenti, i momenti in cui Gesù predicava alle folle in cui si interfacciava con Pietro, con suo, con suo fratello. Ecco. Erano intenti a, a, nella pesca, dopo, dopo tutto quello che era accaduto, dopo la predicazione. Avevano pescato, pescato tutta la notte, però non avevano preso nulla ed erano piuttosto scoraggiati. In un certo senso è come se si, come se si crogiolassero, si fissassero nell'insuccesso. Erano fissati nel loro vuoto, nel vuoto della barca, nel vuoto della rete come spesso può capitare a noi di fissarci troppo eh, sul vuoto, sul, vuoto del, sul nostro insuccesso, sul vuoto che ci circonda, che ci, che ci avvolge in un certo senso, in cui ci troviamo, specialmente in questo periodo segnato dalla, dalla pandemia, ecco, ci accorgiamo effettivamente come anche le nostre chiese in un certo senso si stanno svuotando è come talvolta anche è entrato un vuoto nel cuore, no? uno scoraggiamento. Ecco, il Signore ci invita a pescare di più. Solo dobbiamo fidarci di Lui, delle sue istruzioni. Dobbiamo abbandonarci, ecco, tirate la, la rete dall'altra parte, ecco. Lasciamoci guidare da Lui, piuttosto che soffermarci troppo sui nostri insuccessi, sulla nostra incapacità di produrre, di portare frutto, di raccogliere, di prendere. Ecco, eh, qualcuno nel, nelle maglie del della rete del Signore, cimentiamoci invece a, in quello che chi chiede il Signore, cioè di ottemperare la sua volontà, di cogliere in Lui ecco, le indicazioni, le istruzioni necessarie per il cammino. Come direbbe Don Tonino Bello, ecco, dobbiamo essere qualcuno, certo, ma riconoscendo che non siamo nessuno. A riguardo diceva di se stesso, io sono un buon a nulla, ma capace di tutto. Sembra contraddittorio, no? Capace di tutto perché è consapevole che quando più ci si abbandona a Dio, tanto più si riesce a migliorare la gente che ci sta attorno. È nell'abbandono di Dio che noi possiamo tutto. Abbandoniamoci al Signore proviamo ancora a pescare e a pescare senza mai scoraggiarci. Buona domenica a tutti!